della ricompensa è la famosa regola di cui abbiamo già accenato una volta misura per misura oppure non lo credi? non l'avrai proviamo a vedere e contestualizzare questa, questa legge, è una legge spirituale che noi ereditiamo dai figli di Israele perché queste sono tutte ripeto ehm, concetti sono idee che all'epoca erano considerate non solo all'epoca eh, erano considerate già all'epoca di Cristo e anche un po' prima in maniera non, adesso non posso dire dogmatica perché non esiste il concetto di dogma nel mondo, di Israe, nel mondo ebraico parte l'unità di Dio eccetera però erano regole che tutti quanti conoscevano e i rabbini insegnavano. infatti nella mechilità di Beshalach eh, parlando di Amalek eh, che poi è parallelo a, a Sanedrin solito trattato, Senedrine e poi il trattato sul sinedrio, eh? Edrin, eh. Eh, eh, pagina 100 il foglio A, dice, i saggi dicevano, no? Chachemim Omrim, ognuno è misurato con la misura con cui si misura, come detto, poiché egli ha operato contro gli egizi con la stessa eh, con la stessa cosa, con le stesse davari, insomma, con cui essi presuntuosamente avevano agito contro di loro i figli di Israele e questo fa riferimento a Esodo 18, 11. Quindi non lo credi, non l'avrai. Con, la, con la misura con la quale hai misurato, sarai misurata a te. Quindi chi perdona sarà perdonato, eh, chi non perdona non gli sarà perdonato. E questo è accettato assolutamente da Gesù Gesù proprio ci mette il timbro su questa, su questa legge, misura per misura è un principio, una legge spirituale, un principio che rendeva, qual era la funzione di rendere intellegibile il governo divino dell'universo parallelamente al fatto, uguale al fatto che eh, poi questo principio si riduce alla giustizia di Dio e quindi non può essere assolutamente oggetto di contestazione da parte di nessuno un'altra regola eh, che anche Gesù citerà quando parlerà del mio gioco è leggero eh, che noi pensiamo eh, si può fare quello che si vuole perché è leggero mentre quello dell'antico testamento sarebbe pesantissimo ecco questo noi, noi ragioniamo così e ci mettiamo immediatamente fuori dall'ottica dall dall ebraica dei tempi di Gesù Gesù parlava con persone e poi il Vangelo è precisissimo sempre dice sempre Gesù con chi parla non fa mai discorsi così alla Uh, urbi e torbi, no? Fa sempre ad personam o a categorie. Parto da indietro così riusciamo a capire bene il discorso che farà Gesù sulla leggerezza, cosa intende lui per leggerezza. Um, nel trattato di Hullin 12.5 è scritto, tra um, virgolette, ho scelto sto brano, è scritto, è scritto così. Non si può non si può prendere, è una legge che conosciamo, eh? la madre e i figli, Deuteronomio 22,6, neppure a scopo di purificazione addirittura dalla lebbra. Ora, ragionamento a Forziori, ragionamento del Calvaromer, ragionamento interpretativo dell'epoca di Cristo e Cristo usava, il primo dei sette metodi interpretativi di Beth Hillel, lasciamo stare che siano tredici, ma i primi sette erano sicuramente della sua scuola, Gesù li conosceva tutti e li applicava. Quindi, se anche, se anche un precetto così lieve, che riprende ciò che vale per un, un iod della legge, una cosa leggera, perché riguarda soltanto un discorso degli animali, dei, dei, dei, dei, dei cuccioli, la legge ha detto perché tu, perché tu fai questo, anche una cosa leggera, perché tu sia felice, goda lunga vita, Deuteronomio, di nuovo 22,7, quanto maggiore, ecco il calma omer, sarà la ricompensa per aver adempiuto i più pesanti precetti della Torah. Questo è un precetto leggero, perché non essere crudele verso la madre il piccolo, non si fa fatica. È una un comando al negativo, lo a sé, lo a sé, non fare. Però vedi, dice, si attento al precetto lieve, come a quello grave, perché non conosci la ricompensa che scaturisce e che aspetta per ciascun precetto. E abbiamo visto la volta precedente che Dio ripaga una mitzvah con un'altra mitzvah e averà un peccato con un altro peccato come una ciliegia tira l'altro, non diremo, no? Quindi queste cose, ti comando, un comando leggero deve essere per te come un comando grave. Ed è in quest'ottica che Gesù parla del fatto che il suo gioco è leggero. Perché parla del gioco? Perché tutto questo discorso rientra nel regno dei cieli o nel regno di Dio. Guardate che si parla sempre, lo dico perché molte volte fanno mentalmente, sapete, abbiamo delle visioni strane quando leggiamo la Bibbia, regno dei cieli, ma non è il regno nei cieli con la N, è il regno dei cieli, cioè il regno di Dio. Non è scritto da nessuna parte che il regno di Dio avvenga tra le nuvole, eh, o, o, o su una terra corrotta, o. no. Il legame giogo. Regno, legge leggero e pesante è un tutto unico. Se vogliamo capire il Vangelo. Se no, andiamo con le categorie di oggi. E allora ognuno può dire quello che vuole. Che va bene. La mia opinione vale come la tua, la tua vale come quella, però, se vogliamo contestualizzare. Ecco, forse qui abbiamo magari un'ottica un attimino diversa. Eh, Rave Eleazar Ben Hazaria da due ragioni per ubbidire alle leggi delle quali non si potrebbe scorgere per esempio alcuna questione morale. Eh, pensate allo Shatnez, alla regola dello Shatnez no? eh, dei vestiti: lana, lino, lana, seta, l'ino seta, Lotov, deve essere uno solo. Eh, oppure quella del mangiare il maiale. Moralmente se uno mangia il maiale, non mangia il maiale, non, non è un problema morale. Allora lui cosa dice? Dice: però. E Essi tengono separate dalle trasgressioni, quindi ubbidire ai comandi, no, senza scorgere alcuna motivazione. Hock, loro li chiamano. Dice, la prima cosa che usufruiamo è perché ci tengono lontane da tutte le altre trasgressioni. E più importante è che osservandoli, attenzione, ecco, l'uomo, aperte le virgolette sempre, accetta su di sé il regno dei cieli. Citazione del Sifrah ed Ushim, Perech 9, Pasuk 10. Provo a concludere questa, questa interessante, credo, panoramica rabbinica coeva al periodo di Gesù con eh, un'altra cosa. I rabbini non avevano interesse speculativo, alle relazioni sistematiche interne delle loro affermazioni. Non avevano questo interesse. E cioè, le diverse affermazioni tra... Eh, tra, le, diciamo, tra la relazione tra i comandi adempiuti o trasgrediti, ecco, e la ricompensa o le punizioni da parte di Dio, rivelano, piuttosto che cosa? Rivelano il fatto che i rabbini erano preoccupati che i comandi fossero osservati, quindi non era un problema speculativo e non avevano un interesse, come ho detto prima, a fare dottrine sistematiche interne tra le loro affermazioni, un po' come succede invece nel cristianesimo, dove tutti hanno il diritto di essere esodati. E nessuno ha diritto di cittadinanza perché l'opinione di un fratello ostacola, mi ostacola e non mi arricchisce. Per gli ebrei non è così. Per gli ebrei invece è la razio, cioè la preoccupazione e la logica che muove questo, questo tipo anche di maclot, che sono maclot, cioè scontri verbali, ma poi in realtà è un modo per arricchire l'altro, è proprio che. A loro, la loro preoccupazione è che i comandi di Dio siano osservati o per amore o per forza perché è l'unica cosa che li fa rimanere dentro l'Alleanza e, e possiamo concludere con due citazioni velocissime questa che vi faccio del Sifre a Deuteronomio 48 dice tutte le azioni falle per riguardo al cielo e già questo lo abbiamo visto più volte nei Pirke Avod al, al Perek 2 Pasuk 12 Rave Lazar, eh, eh, che, era, che era poi legato con Rav Zadok, diceva «Osservate i comandi al solo scopo, io aggiungo solo, eh, allo scopo di compierli. La finalità è quella. Non c'è una finalità meritocratica, non c'è una finalità. Ed è sempre presupposta la possibilità di farlo per grazia di Dio». L'apostolo Paolo si chiederà e quando questa grazia non era operativa, come facevano, non ci riuscivano pur volendo. L'ultima citazione e questa vi prego di metterla in relazione a 2 Corinti 3:6. 6, preso da Tanait 7 foglio at. Diceva Rav Banea, diceva. Se Eseguite, questo ci dà una luce davvero, vi ho già dato la citazione di seconda, di seconda Corinzi 3.6. Se eseguite le parole, vado piano così, le parole della Torah per riguardo a loro stesse, vi uccideranno. Con questa non voglio commentare la lascio alla vostra carità chiudiamo questa altra puntata della soteriologia del Vangelo secondo Gesù per vedere quali erano le idee le dottrine le leggi la soteriologia in questo caso rabbinica conosciuta da Gesù dagli Apostoli ciao e alla prossima